Bene, siamo arrivati alla fine di questa edizione online. Devo dire che anche questa cosa delle edizioni online, nelle quali ogni volta impariamo a farle un po' meglio, è, è davvero interessante. Io vorrei chiamare sul palco adesso per la chiusura non i due co-founder che avete già visto prima, ma tutto il meraviglioso staff che ci permette ogni volta di tenere in piedi e fare andare avanti il freelance camp. Quindi... Silvia Lara e Simone. Eccoci. Poi oh, andiamo di là. Bello. No. <ride> Io ho, ho, ho mortificato tutta la discussione, sta, mi sono preso proprio due minuti di celebrità. No, è stato bello, è stato bello. Sì, anche... No, c'era fermento, c'era fermento, sia nelle stanzette che nei networking corner, insomma, anche il uno a uno chi l'ha provato mi ha detto che è stato bello. Io non so, tutte le volte che mi collego vedo Cristiano Ferrari, quindi... È destino. La prossima volta facciamo, mi dicevano, facciamo più stanze del caffè. Io propongo per la prossima edizione online una stanza del caffè e una stanzetta alcolica. Poi non andate tutti nell'alcol, eh, venite anche so, Se mi metti la stanzetta alcolica, per me il freelance camp finisce alle 10 e un quarto. <ride> e poi non mi recuperate più. No, Anche, anche noi vogliamo. non vediamo l'ora di rifarla, di rivederci anche dal vivo, naturalmente. Eh, però, insomma, funziona bene anche così eh, come funziona, come anche Cristina Scarafia prima l'ha ricordato, Funzionano molto bene anche gli zoom club ogni mese, e devo dire, questa è stata una specie di super zoom club alla decima potenza e io mi sono divertita molto. Anche se, chiaro, tre ore e mezza sul palco, alla fine mi fondono sempre abbastanza. Quindi, dopo vado di là della mia stanzetta alcolica, anch'io. <ride> <ride> e dopo questo, coming out, eh... Vorrei innanzitutto ringraziare di nuovo eh, gli sponsor perché insomma davvero eh, il Freelance Camp è un progetto che eh, va avanti anche grazie a loro, a Banca Etica, Siteground, Copreno e Iost, eh, a cui rinnovo tutti i miei ringraziamenti. Di nuovo a tutti quelli che hanno contribuito a fare la meravigliosa welcome bag che ormai a questo punto dovreste avere tutti aperto e sfugguiato. Eh, usate, eh, sperimentate, leggete, fate i corsi, eh, provate gli strumenti e noi siamo solo contenti, eh, l'abbiamo fatto con molto piacere. Eh, noi Digital Update, Zandegu, eh, Laura Rubini, Anastasis e Cristina siamo, eh, nonché sideground e host, perché dentro la Welcome Bag ovviamente ci sono anche loro. E, ringrazio naturalmente Roberto Pazzini, a Calamun, che l'ha resa così bella e vorrei ringraziare, last but not least, naturalmente, eh, tutte le meravigliose persone di Vudio che chiamo sul palco quanto possibile in il rappresentante farò io. Sponsor, via i loghi e eccoci qua vedo chiara che per tutta stamattina dalle nove di stamattina eh, sta eh, dietro le quinte a far funzionare tutto c'è anche floriana che non riesce sì. a collegarsi perché è, è sempre in regia ma senza webcam è nel back, back backstage. Però ci siamo e vi ringraziamo, vi ringraziamo, come sempre, ci divertiamo sempre un sacco. Ringrazio naturalmente anche Lisa eh, Di Vudio, che è la persona che fa sempre dei meravigliosi montaggi delle sigle, dei tappi, dell'introduzione, che davvero è stata meravigliosa, questa volta ancora più delle volte precedenti. Ogni volta meglio di quella prima. Davvero, dovremmo continuare per un bel po' di tempo. Vediamo a dove arrivare. possiamo arrivare. <ride> e sì. adesso basta, direi che... Eh... Beh, è finita. Io ricorderei allora. che ci vediamo a gennaio con lo Zoom Club. Abbiamo Marco Brambilla che parla di preventivi. E quindi direi che è un, app un appuntamento veramente Invenibile. molto importante. Venerdì 28 gennaio. Se non siete nel club, è ora che siate nel club. <ride> Siateci. Okay. Esatto, già oggi anche solo parlando nelle stanzette credo di aver già tirato fuori altri 3-4 Zoom Club e quindi poi la lista si allungherà <ride> e quindi eh, prevedere i preventivi è il titolo. Fantastico, molto, molto visionario e, esatto, molto, esatto. e molto concreto. Tra l'altro eh. Il talk di Marco sui preventivi, che poi era diventato un corso, è stato uno di quei famosi talk fondanti del freelance camp insieme ai tuoi della serva, quindi avevamo piacere di, di, di fare uno Zoom Club apposta, 28 gennaio. Perfetto. Ancora qualcuno ha detto buone feste, buon 2022? Non lo so, visto che, come dire, non ancora? Allora diciamo, Vai. dai. Buon Natale, buone feste, un anno nuovo meraviglioso e ci vediamo al prossimo Zoom Club e poi ai prossimi freelance camp. Ciao! Ciao! Ciao.